Ciao sono Marco anche oggi sono venuto qui a correre mi piace correre in mezzo alla natura perché noi siamo natura lo sto facendo innanzitutto per la salute e poi anche perché no per la prova costume che a breve ci sarà ora tu stai facendo tutto quello che è necessario per fare bella figura alla prova costume? Perché ti dico questo? Perché per esempio io ieri dovevo farlo e non l'ho fatto e oggi per punizione ho fatto anche di più. Però eh, ho spinto molto, ma veramente molto. Perché questo? Perché non basta fare molto. Quello che è importante e quello che è indispensabile è fare tutto quello che è necessario. Perché altrimenti se poi alla prova costume non ci arrivi preparato o preparata, allora la colpa sarà soltanto la tua. Eh sì, fatene una ragione. Quindi impara, fare molto non basta. Bisogna fare tutto quello che è necessario. Ok? Ci siamo? Sei con me? Spero di averti dato uno stimolo a fare tutto il necessario. E se questo necessario è di più, fai di più. Ti saluto con un abbraccio.